Grazie Presidente, e ringrazio l'assessora Marzano per l'illustrazione e per il lavoro, questo è un regolamento importante per la, per la città di Roma. Si tratta del, forse del primo regolamento sull'accesso documentale e il primo regolamento sull'accesso agli atti eh, che raccoglie in modo ordinato eh, tutte le modalità eh, di accesso. Eh, la Commissione ha, ha fatto un lavoro su questo proprio perché dopo l'approvazione in giunta e la sottoposizione del provvedimento ai municipi, eh, anche negli ultimi giorni, nelle ultime ore, sono arrivate diciamo, delle, delle discussioni, delle contestazioni circa il fatto che i consiglieri capitolini potessero avere una limitazione eh, dell'accesso eh, agli atti. Questo eh, colleghi non è assolutamente eh, corrispondente al, al dato che noi abbiamo del, del, del documento e su questo mi sono permesso di fare anche in modo molto semplice un attimo un paragone tra eh, il regolamento del 2003 e il regolamento, la proposta di regolamento attuale. Come potete vedere in buona sostanza eh, è sufficiente insomma, leggerle le, eh, i riferimenti eh, dell'accesso dell e dell'esercizio del mandato dei consiglieri, di fatto vengono eh, ampiamente confermati all'interno di, eh, di questa proposta di regolamento. Un emendamento di Commissione che abbiamo sottoposto quindi all'approvazione dell'Assemblea ha aggiunto le parole, anche se potevano risultare pronostiche, però per rafforzare il ruolo del Consigliere appunto gli atti e i documenti. Due commi che potevano avere dei dubbi dal punto di vista di limitazione, interpretazione ed accessibilità li abbiamo completamente eh, soppresi, abbiamo proposto insomma, la soppressione proprio così per dare ulteriormente maggiore eh, opportunità affinché eh, i consiglieri possano liberamente mh, esercitare il loro mandato eh, per esercitare insomma, la loro attività di indirizzo e eh, di controllo. Addirittura, e su questo eh, il, comma, il, il comma 5 eh, dell'articolo 39 ne parla e su questo bisogna insomma dare atto anche a chi eh, ci ha lavorato eh, per le finalità di cui al comma 1 gli amministratori possono avere accesso diretto al sistema informatico di gestione documentale di Roma Capitale nonché ad altri eventuali applicativi mediante la creazione di opportuni credenziali di accesso e di adeguati profili autorizzativi. In buona sostanza con questa eh, norma con questa ulteriore disposizione come accade già in altre città, noi consentiamo ai consiglieri capitolini di accedere direttamente alla gestione documentale degli atti, quindi senza dover passare degli uffici, ci sarà immagino quindi un elenco di quelli che sono gli atti insomma, appunto che eh, sono accessibili e all'interno di questi i consiglieri senza quindi dover fare una eh, complessa magari richiesta agli atti eh, e accesso agli atti potranno direttamente accedervi questa è una, un'azione di disintermediazione che però va a rafforzare il ruolo dei consiglieri eh, comunali quindi da questo punto di vista il, il, il concetto per cui era stato detto anche nei giorni scorsi di limitazione alla trasparenza assolutamente non c'è anzi viene rafforzata a livello tecnologico eh, anche sull'articolo eh, nell'altra eh, nell'altra slide, eh, quella successiva, eh, l'articolo appunto nel confronto tra l'articolo 21 e l'articolo 40 abbiamo ulteriormente anche qui attraverso un emendamento di commissione eh, e devo dare atto insomma della partecipazione abbiamo fatto diverse sedute sia da parte degli uffici che dell'opposizione che eh, insieme abbiamo appunto verificato la conformità tra quello che era il precedente regolamento e quello attuale e quindi siamo andati a rinforzare con un ulteriore eh, emendamento. Quindi da questo punto di vista e, e chiudo su questo punto insomma sulla, sul mh, confronto diciamo, dei documenti possiamo tranquillamente dire che non ci possono essere a mio avviso contestazioni circa possibili limitazioni di accesso eh, agli atti da parte dei consiglieri. Ora andiamo sulla parte invece eh, politica eh, che secondo me è un po' più importante da inizio consigliatura io mi sono sempre chiesto per quale ragione nessun atto di Roma Capitale effettivamente consente la pubblicazione integrale delle proposte di delibera di iniziativa consigliare o da altri atti? Alcune volte in realtà sono stati pubblicati, alcuni atti sono oggetto di pubblicazione. Allora, dopo un lungo confronto in Commissione su questo punto abbiamo presentato un emendamento. Questo è un emendamento che a mio avviso sarà eh, ben accetto da tutti quei comitati, associazioni e organizzazioni di categoria che hanno interesse a conoscere in modo trasparente quella che è la discussione pubblica in quel preciso momento all'interno dell'Assemblea Capitolina, all'interno delle commissioni. Tra l'altro già le sedute delle commissioni sono pubbliche, le sedute dell'Assemblea Capitolina sono pubbliche, le sedute delle commissioni eh, municipali e dei consigli municipali sono pubblici, quindi di fatto già si conoscono perfettamente i temi di interesse e di discussione. È per questo motivo che noi siamo, abbiamo tentato diciamo, di andare oltre. Su questo ringrazio... La Commissione, che insomma, ha dato supporto anche alla proposta che abbiamo presentato, che riguarda eh, la possibilità quindi di presentare, di pubblicare dal momento della loro iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Capitolini e dei Consigli Municipali le proposte di deliberazione di iniziativa popolare, delle consulte, dei consiglieri capitolini, dei consiglieri municipali, dei municipi e anche della Giunta, ma solo quella atto natura diciamo, regolamentare, che sono di fatto delle, delle, delle fonti di carattere normativo ivos e pur secondarie, ma che hanno tutta la dignità di poter essere oggetto di attenzionamento, ovviamente nei modi e nelle forme previste dal regolamento. Un altro tema importante riguarda il portale Open Data, Come voi sapete, con la, la realizzazione del nuovo portale istituzionale Roma Capitale a uno tra a mio avviso i portali più interessanti eh, dei comuni in questo momento, all'interno dei quali potranno da qui nei prossimi anni confluire tutti quei dati, ovviamente su questo anche le società partecipate dovranno fare un lavoro e, e proprio per questo motivo abbiamo quindi presentato questo emendamento di commissione, quindi per raccontare l'iter che è avvenuto precedentemente a questo e quindi non è un emendamento insomma, presentato. Eh, come consigliere proprio per rafforzare eh, l'adozione la, e la maggiore diciamo, eh, pubblicazione del più ampio numero e collezione e categorie di dati in formato aperto, questo per garantire appunto, alla cittadinanza la eh, possibilità eh, ma anche a tutti gli altri soggetti di poter utilizzare i dati come meglio, meglio credono. Eh, questo, sono, abbiamo poi presentato un ordine del giorno, questo come eh, consigliere Capitolino e, e le, come gruppo del Movimento 5 Stelle che eh, presenteremo successivamente. Io penso che con questo regolamento noi stiamo effettivamente portando la città di Roma ad un grande passo avanti. Prima di tutto le linee programmatiche, eh, del, le linee programmatiche abbiamo approvato in Assemblea Capitolina che venivano dal programma poi elettorale del Movimento 5 Stelle, prevedevano in modo chiaro e in modo abbastanza netto il fatto che l'amministrazione dovesse garantire appunto, la trasparenza dei documenti. Oggi quel regolamento è ancora il regolamento del 2003 come è stato spiegato anche dall'assessora Marzano che è il regolamento approvato durante la consigliatura Veltroni quindi tutte le attività anche da parte degli uffici, tutte le attività da parte degli assessorati, delle commissioni dei consigli oggi sono ricondotte al regolamento de, giunta e del, durante diciamo, l'insediamento durante la consigliatura Veltroni questo regolamento non è ancora entrato in vigore, entrerà eh, vediamo ovviamente cosa dirà l'Assemblea. Eh, entrerà in vigore ovviamente solo successivamente quindi l'approvazione, quindi ancora oggi non è entrato, quindi anche gli attacchi che ho sentito un po' eh, predittivi sembrava quasi di essere nel film Minority Report di, eh, di Spielberg dove di fatto si diceva che eh, l'amministrazione sta limitando l'accesso agli arti con un regolamento che però ancora non è entrato in vigore. Quindi, detto questo, io credo che questo sia un regolamento che dà finalmente dignità soprattutto alle differenti modalità d'accesso dà dignità anche al lavoro e lo voglio, voglio dare atto anche del grande lavoro che è stato fatto da parte del segretariato, da parte del dipartimento partecipazione e degli uffici perché non era facile riuscire a mettere all'interno, ad inserire all'interno di un unico regolamento e di farlo coordinare insieme, farlo insieme tutte le modalità di accesso quindi è un lavoro a mio avviso straordinario che è stato portato avanti per rendere questa amministrazione più trasparente e quindi insomma Presidente io ritengo che sia un provvedimento assolutamente da, eh, da dichiarare non solo in linea con eh, i principi e il programma del Movimento 5 Stelle ma è un, eh, un atto che fa, farà bene e fa bene alla città di Roma. Grazie.